All'evento di Sauconi a Milano un mese fa, molte persone mi hanno chiesto come, eh, dal mio punto di vista, si potesse confrontare una scarpa come le Ride 15 con il modello secondo me di punta, quello più amato dal podista amatore italiano, ossia le eh, Speed 2 Endorphin Speed 2, delle quali eh, abbiamo fatto una recensione completa di entrambe le scarpe Cosa ne pensi di queste due scarpe? Ciao Max, ciao a tutti. Intanto, sono due scarpe secondo me molto diverse una con l'altra, sia per, per utilizzo, sia per concezione proprio della scarpa. Hanno due mescole differenti. Una al carbonio, una non ce l'ha, una ha una scarpa molto morbida, l'altra ha una scarpa molto più. non saprei dirti, forse. Eh, un reattivo nel senso che ti fa, ti fa lavorare col terreno, una ti fa lavorare il piede in una certa maniera, l'altra in un'altra, sono proprio due scarpe molto diverse. Vediamo un secondo uh, come le confrontiamo sulla base dei diversi parametri, ovviamente parlavi del carbonio ma in realtà stiamo parlando di una piastra in nylon come sicuramente sai a livello di tomaia, cosa ne pensi e di spazio nell'avampiede delle due scarpe, quale delle due suggeriresti? Sto usando le, le Pro 2 che hanno il carbonio io invece che le Speed 2, anzi le usate oggi, in, oggi, che poi non so quando uscirà, le usate in gara l'altro giorno. A livello di spazio nell'avampiede quale delle due suggeriresti e quale è più spaziosa dal tuo punto di vista? Sicuramente è più spaziosa la, la Ride 15 perché è comunque è una scarpa da, da corse lente, un pochino più comoda l'altra è una scarpa un pochino più filante e in effetti mi aveva dato qualche problemino al, al mignolino che aveva il calletto A livello di eh, tomaia come l'hai vista e in che cosa secondo te si differenziano? Eh, le tomaie sono molto simili ma proprio molto simili soprattutto il tessuto è un pochino più rafforzata quella della, della RAID 15 le come si dice le allacciature sono simili ma c'è qualche differenza tipo l'accione qua rosso più duro che avevamo visto sulla RAID 15 per il resto anche la zona del tallone è molto simile. Invece, appunto, a livello di tallone, come, come l'hai vista e, come hai viste e cosa ne pensi? Guarda, tutte e due conchiglie abbastanza importanti, si flettono nella stessa maniera e poi sotto hanno questo bel conchiglione. Fondamentalmente è molto classico, non dà problemi di sorta. Invece una delle differenze fondamentali è il cuore del, della scarpa, ossia l'intersuola, una al power run, come dicevi tu molto più morbido stiamo parlando delle 15 e invece l'altra ha eh, il power run pb cosa ne pensi e quali sono secondo te le differenze a livello di comportamento in corsa? Guarda a me qua non c'è storia al power run pb 100 volte meglio proprio mi dà una sensazione diversa e sicuramente più leggero molto più reattivo, mi, mi piace perché comunque mi dà un senso di, di riposo del piede. Il Power Run invece della, della Ride 15 è super classico, ha la soletta dalla sua in Power Run Plus che gli dà, gli dà un po' di boost in più ma ripeto, una... almeno a mio modo di vedere, è una lotta abbastanza impari. A livello di battistrada, che sensazioni ti hanno dato? E secondo te quale delle due è vincente a livello di cambi di direzione e di grip? Guarda, devo dirti la verità: mi sono trovato bene con tutte e due. Quello della Endorphin, secondo me, è super anche nelle garette. Quando non sai che scarpa usare, io la metto tra. nelle gare un attimino più tecniche secondo me ci rientra molto bene quindi secondo me qua uh, se la giocano pari forse un attimino più avanti la Endorphin un altro aspetto rilevante nel design di questa scarpa è che la Endorphin Speed 2 ha la famosa tecnologia Speed Roll Technology che quindi a barchetta consente di proiettarsi in avanti mentre la Ride non ce l'ha come l'hai vista a livello di comportamento in corsa? è quella conformazione che gli, da, che gli fa sfruttare poi la, la soletta in nylon quindi se non fosse così sarebbe un problema e in effetti si sente, a me piace proprio quella transizione che dà è quello che dicevo prima del piede in questa maniera il piede non è che lavora tanto è obbligato a fare quel movimento mentre con la RAID 15 sei tu che devi guidarla. Invece a livello di stabilità sappiamo che forse era la limitazione principale del primo modello di Uh, speed, cosa ne pensi? Quale delle due secondo te è più stabile? Diciamo che in effetti è migliorata molto in stabilità la, la Endorphin diciamo che pecca un pochino di più perché è più stretta e filante forse un pochino più alta, mentre la Ride 15 è una scarpa più larga dà una base più larga e, e quindi ha più stabilità però ripeto, per come nasce la, la Speed ci sta che perda un po' in stabilità. Sappiamo chiaramente che a livello di velocità la speed è quella che vince, invece ti chiedo a livello di durata cosa ne pensi? Secondo te entrambe possono arrivare alla stessa durata oppure vince la, la ride che ha un un'intersuola un po' più durevole? Guarda, non ti so dire della durata. Eh, sicuramente le, le ride 15 le porti agli 800 km, ma Boh, secondo me anche con, le, con le, le speed ci arrivi perché è una scarpa eh, da utilizzare in gara e medi, ma dopo quando si scarica un pochino e si appiattisce la, la soletta in nylon la posso utilizzare per fare le corse e portarla a fine vita. Invece Andrea, in conclusione, secondo te? Quale delle due scarpe è adatta a quale tipo di, tipologia di podistamatore? Beh, l'avevamo detto, la, la Ride è una scarpa più per, atleti, per fare i lenti e per atleti anche un pochino più pesantini. Mentre la, la, la Speed 2 è una scarpa per gare che consiglierei ad atleti abbastanza veloci, quindi sotto i 4.30, diciamo, relativamente leggeri, anche perché eh, rischi di, di spappolarla per bene se pesi un pochino. Un pochino. Invece, ultima, davvero ultima domanda, le vedresti bene in una rotazione che vede magari le Triumph 19 piuttosto che le prossime 20 a, che usciranno? in rotazione con, con le Ride e le, le Speed o se non addirittura le, le Pro 2? No, io potrei cioè, potremmo fare anche una rotazione solo Ride 15 e Speed 2 per dire. Eh, le Ride le uso per i lenti e le altre le uso per lavoretti e gare. Secondo me ci può stare tranquillamente. È ovvio che se ci metti dentro le Pro 2, allora le utilizzerai solamente per le gare e le Triumph le utilizzerai solo per i lenti. Va bene, grazie Andrea, stay strong keep running. E nei prossimi giorni, molto probabilmente, non so se si può dire, eh, faremo anche recensioni dei modelli eh, potenzialmente successivi. Eh, speriamo di farle rapidamente. Eh, mica aspettavi che arrivasse qualche pacco, quindi questa era l'anticipazione. La... Non si può sapere, quando arriva il pacco poi si apre, tu però non lo puoi sapere in anticipo. Come, come l'altra volta con le, con le altre, eh, che non l'ho azzeccate per niente. Va bene, grazie, ciao! Ciao, alla prossima!